Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Bruno Magno che vi parla e oggi siamo qui su, su questo bellissimo sito perché andiamo a vedere, andiamo a fare un bellissimo quiz di intelligenza. scusate l'audio attivato, ho detto ciao iscrivetevi e se andate nella pagina informazioni sotto trovate tutti i link tra cui il sito twitch VK, twitter eh, i server cioè, tutti i server discord tutte le tutto il blog youtube quindi proviamo a fare questo bellissimo ehm, quiz allora Trovi uno scarapaggio gigante nella tua stanza, come reagisci? Allora, io cerco di usare qualche strumento per portarlo fuori per ucciderlo. Un tuo amico ti chiama mentre partecipo importanti riunioni di lavoro. Cosa fai? Ti um, mando un messaggio dicendo che sono preoccupato. No, che, no, che sono preoccupato, no, no, non questo, non questo. Lascio um, silenzio cellulare. cellulare. Sta scrivendo un importante articolo di lavoro ma il tuo computer si blocca. Come reagisci? Allora, se io sto scrivendo un importante articolo di lavoro ma il tuo computer si, allora. allora, si blocca, come agisci? Allora, inizialmente cerco un modo per salvare il documento ehm. però poi provo a riavviarlo, cioè io, perché, provo a riavviarlo. alle prese con i preparativi del tuo matrimonio. Ah, cioè, allora, io sono single, però vabbè, speriamo che un giorno mi sposo, Farmo, faccio una famiglia. Sì, prese con i preparativi del matrimonio, ma non è abbastanza sorpresa. Allora, mm, mi accontento. Tua madre ha bisogno di aiuto in casa, ma estate vuoi farti una posizione. Cosa decidi di fare? Allora, cerco di fare il ritorno. Vuoi andare all'università, ma non sai quale inizio scegliere. Cosa fai? Ehm, Perfetto, su me stesso. Scopri il tuo vicino e te la vuolta sigarette vicino alla tua abitazione. Come ti comporti? <ride> Inizia a creare il lupo strada. Cerco di parlare di più calma e pazienza. Hai perso il lavoro e non percepisci più uno stipendio. A cosa rinunci? Alle serate impostuose che si scemo. Stasera è la festa del tuo migliore amico, ma domani è un esame importante. Non esiste. Cosa decidi di fare? Ehm... Andiamo alla domanda 10. Allora, mi sembra tutto. Il tuo partner è molto valido, non si sente bene, ma insiste di uscire. Cosa fai? non uscirò ma mi guardo un film test di intelligenza alto yeah um, allora sono ho una intelligenza molto alta è bello adesso allora, su twitter vi ricordo di seguirmi anche sulla mia pagina twitter quindi vai vai clicchiamo vai twitter chi è questo un africano un africano un alzare allora vai, mi piace e poi bene adesso quindi se volete farlo anche voi questo bellissimo questo di intelligenza vi lascio il link qua sotto poi vi ricordo di iscrivervi al mio canale youtube sui regioni, a tutti i miei social il mio bellissimo server discord e nulla no, no ci vediamo, ciao no, era questo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 i don't push pause, no I push play I won't stop till I make a change